Allora, oggi giochiamo a Overwatch. Ci ho giocato un po' con Erkai uh, del Bing. Eeeh. Proviamo un po' di RP 00 Duro Duro. 5, 4, 3, 2, 1. Hai un problema, questo? Ah, yeah. Allora, mi permetto, io ho fatto ma ho fatto pochissimo. che eh, eh, eh, eh. Ah, ah! lo sasso Bruh. dai ahia ahia abbiamo dai Posso tipo diventare invisibile, fantastico. Allora, qua la, se la seta non mi sta piacendo, eh. Non mi sta piacendo proprio per niente, non mi sta piacendo. Ma vaffanculo, va. C'è un grande figlio di puttana che sta camperando come... Col cecchino, lo ammazzate sì o no? Lo ammazzo io, vabbè, lo ammazzo io. Guarda che posso fare io. Innanzitutto posso fare il rap serio, perché divento invisibile eh, so, e quando sono invisibile corro ce l'avevo anch'io col personaggio inoltre ho oh. la skin da giullare quindi mi piace ancora di più aia la cecchina in fronte ma sono invisibile o non sono invisibile quando non lo so ma ha preso a cazzo ma ha preso Mangia chi ne ha. a disposizione. <ride> Questo. Yeah. Let's go! Ho visto un dragone gigante là in mezzo. Anche Sì Se... In realtà noi dovevamo difendere non... non lo so Mi fotto un dunk, mi fotto un tank Non me ne frega niente Sei Nostro è un dato Invisible Ma ti vedo Eh grazie al cazzo Non ti riprovarà, cioè... No, abbiamo vinto Guarda in alto a sinistra, un punto su due Si tratta di con... cioè è uguale a Paladins sto gioco Solo che questo è più bello Paladins è scritto Raga. No, no. Sto facendo una roba.. Cioè sto personaggio è la vita. Troppo forte. Io curo. Sono il migliore, guarda, stavolta davvero l'ho fatta io, eh. Guarda. No, in teoria ora so... oh, sei tu o sono io. Io prima ho fatto serie da 6, ma tu hai fatto serie da 6, non lo so. That's... Sì, io guarda cosa ho fatto. Sì, è questo. La Madonna! <ride> Cazzo di vado! <ride> <ride>